Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata al cacao e fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono per la pasta frolla al cacao, farina di tipo 00, cacao mare in polvere, burro, zucchero, uovo e tuorlo, vanillina e sale. Per la ganascia al cioccolato, cioccolato fondente, cioccolato al latte, panna fresca e fragole.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 Aggiungere il burro, la farina, il cacao amaro, l'uovo e il tuorlo, un pizzico di sale e la vanillina.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 Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, stendiamola tra due fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla trasferiamola in uno stampo per crostate del diametro di 26 cm. Buccherilliamo il fondo con i rebbi di una forchetta.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 e li facciamo tritare per 20 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la panna ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 80 gradi, velocità 3. Trasferire in una ciotola e lasciare intiepidire. Componiamo adesso la crostata. Abbiamo tagliato le fragole a fette, mettiamo la crema sulla base, livelliamo bene, posizioniamo le fragole sulla superficie. Polverizzare con zucchero a velo. Riporre in frigo per due ore. Crostata al cacao e fragole. Grazie e alla prossima ricetta.